Buongiorno a tutti, oggi vi presento una serie di forbici con manico in nylon molto resistente, struttura in acciaio inox. Sono forbici che hanno varie misure, questa ad esempio è un 15 cm, 44 grammi quindi molto leggera, 19 cm diventa un pochino più grande. 21,3 cm di dimensione vediamo che uno dei due eh, anelli è più lungo allungato proprio per un'impugnatura più comoda questa è 26 cm vediamo che l'impugnatura è larga riusciamo a inserire eh, 4 dita della mano e in particolare proviamo a tagliare dei pannelli di feltro un feltro da 3 mm, molto compatto, normalmente difficile da tagliare con delle forbici normali perché si sfalda ed è piuttosto duro. Mentre in questo caso vediamo che il taglio è netto, perfetto, non si sfilaccia. Io ho fatto prima una traccia con il pennarello proprio per riuscire ad andare dritta ma non ho nessun problema nel tagliare lungo una linea. Sono forbici che si possono usare anche per altri utilizzi, ad esempio, poiché sono acciaio inox, vanno in lavastoviglie, si possono lavare tranquillamente, quindi si possono utilizzare anche in cucina. Possono essere utilizzate per tutti i lavori di casa, ufficio, per le stoffe anche pesanti. vediamo come il taglio sia preciso, netto, senza sfilacciature qui alla fine della linea c'è un angolo e vediamo come l'angolo venga perfetto Qui vediamo addirittura dei tagli tondi, anche questi senza problemi facendo la linea sotto siamo riusciti a farli precisi, senza sfilacciamenti, abbiamo seguito perfettamente la linea di taglio. Vi ringrazio per l'attenzione. Andate a visitare il nostro sito elettronicadidattica.com e iscrivetevi al nostro canale YouTube Elettronica Didattica. Ciao a tutti!